Ma cosa stai dicendo? Divento papà. Buon day! Benvenuti in questo nuovo video. Anche oggi esce il video giornaliero. Ho sul cappellino perché sono uscito dalla doccia e sto facendo asciugare i capelli. Siccome odio asciugarli col fondo perché si gonfiano, metto il cappellino con l'etichetta fuori. Ok, ci siamo. Allora lasciate già un bel mi piace, commentate con hashtag nuovo iscritto se vi state per iscrivere um, e quindi siete nuovi iscritti, che metto il cuoricino a tutti, mi raccomando non fate i furbetti, cioè commentate solo se siete nuovi iscritti per davvero. E' Allora oggi, come vedete sono a casuccia da solo, solo soletto, perché stasera... Arriverò arriverà a casa mia, indovinate chi? Matteo che ormai vive qui si fa per dire, mica qualcuno pensa male diciamo, si trasferisce, si è trasferito davvero no, si fa per dire perché è sempre qua ormai e io domani devo partire devo andare a casa dei miei per passare le vacanze di Natale dei miei e quindi ho deciso di fare uno scherzo a Matteo prima di partire anche perché stanno per finire video giornalieri e quindi volevo pubblicare dei video con degli scherzi beh, allora ragazzi io qua ho un test di gravidanza. Adesso vi farò vedere. Ho un test di gravidanza vuoto. Ok, devo trovare il modo per falsificarlo anche se non penso che Matteo se ne intenda tanto in test di gravidanza, però non si sa mai. Voglio fargli uno scherzo, dicendogli che diventerò papà e voglio farglielo anche in modo abbastanza scherzoso, tipo, gli dirò la frase, gli dirò questa frase proprio per iniziare lo scherzo. Babbo Natale ha deciso di farmi un regalo quest'anno? Ebbene sì, diventerò padre. Ti ho portato un pacco happy birthday quindi adesso io preparerò il tutto Cercherò di falsificare questo test di gravidanza E um, ci tengo sempre a precisare per i moralisti Che magari mi vengano a commentare Non si scherza su queste cose eh? Dovete farvi una risata Cioè spero di farvi fare una risata Perché questo è un semplice scherzo e so che avere un bambino è una cosa bellissima, è un dono E, e niente, io voglio fare semplicemente uno scherzo Sul mio canale non me la sento di fare il genitore o la persona che vi dica questo è giusto, questo è sbagliato, eccetera eccetera Io semplicemente voglio farvi divertire E penso che questo sia uno scherzo divertente Perché dire a un proprio amico che si diventi papà, secondo me è divertente Ok, quindi... Io ora aspetterò, come vi ho detto, e niente, tra poco, tra poco, tra qualche ora, che arriverà Matteo, inizieremo uno scherzo, speriamo vada bene, perché ho una, una fottuta paura che mi, mi becchi, mi sgami, quindi, quindi, niente, bah, dimenticavo, mi raccomando, in descrizione e nel primo commento che fisso in alto, ci sono... C'è il link del mio merchandising con tutte le felpe, anche le felpe nuove. E vi ricordo di seguirmi su Instagram, giuseppe-barbuto. basso Ok raga, allora mi sono cambiato, sto per andare a prendere Matteo e ho avuto un'idea della madonna. Allora, ho pensato che se io lo portassi a casa e gli facessi il prank qua a casa con la telecamera nascosta, lui sospetterebbe qualcosa. Quindi adesso che lo andrò a prendere in macchina, gli darò la telecamera in mano e gli dirò... Sto registrando la reazione di questa bellissima notizia di tutti i miei amici più stretti. E quindi lui penserà, cioè spero, spero che questa idea funzioni, penserà appunto che sia una cosa vera. Quindi boh, speriamo in bene, adesso lo vado a prenderci, vediamo. Qua. Da qua. Benvenuti in questo nuovo test. Accendiamo la luce. Location esclusive oggi Spegniamo la musica, se no ci danno copyright Allora, ti stai chiedendo perché stai facendo un vlog in macchina Esatto, no, perché di solito facciamo tutti i video in casa, questa volta in oggi macchina Oggi in macchina, oggi perché? in macchina location speciale, allora C'è una cosa sul cruscotto, vai, pigliala Ma cos'è? Cos'è sta cosa, Giuseppe? Eh, cos'è? Giuseppe, cos'è sta cosa? Eh, cos'è? Un test di gravità E perché non è la tua macchina? Eh, perché è la mia macchina, secondo te? Mm. Non lo so Cioè, sarà... Ma... È tuo Scusate che mi ero fermato col verde <ride> eh, No, è di mio cugino È eh, di tuo cugino? No, coglione di merda, è mio Babbo Natale Babbo Natale quest'anno mi ha portato un regalino Divento papà, zio Ma cosa stai dicendo? Divento papà Ma non può essere eh, Divento papà Ma con chi? Eh, con chi non si sa però Non papà. hai mai avuto una ragazza, tu? <ride> non ho mai avuto una ragazza Vabbè, oh No Giuse, con chi? <ride> non si può dire con chi Sì, ho capito però Allora, tu mi fai venire in macchina Iniziamo sì. il video Io penso sia un video come il solito Sto registrando re la reazione a questa bellissima notizia Perché per me è una bellissima notizia Con tutti i miei amici stretti Tu sei il primo a saperlo Diventerò papà Babbo Natale quest'anno mi ha voluto fare questo regalo È <ride> uno scherzo Non è uno scherzo zio ma eh, perché mi hai preso Allora se fosse stato uno scherzo Se fosse stato uno scherzo Ti avrei invitato a casa Avrei aspettato che andassimo a casa Visto che stiamo andando a casa Avrei nascosto la telecamera E ti avrei fatto il prank Se non ti avrei dato la telecamera in mano Ti avrei dato la telecamera in mano Perché sto registrando la reazione dei miei amici più stretti Fra, sto diventando papà <ride> Cosa lì zio, cosa lì non, non ci è, posso credere se Mi sembra una cosa così strana Io me lo vedo già No no no non Mi sembra strana Non mi sembra strana Vedo già un mini giuse Che va in giro Che scorrazza per casa Un mini giuse Cioè divento papazzo Io mi sento pronto io, io sento che tutto questo è uno scherzo ma Non credo. è uno scherzo Non ti avrei dato la telecamera in mano Zio Ti avrei dato avrei nascosto Se ti dava la telecamera in mano Cioè Perché mi hai preso per un dilettante Io gli scherzi li faccio sempre <ride> Io ti giuro Ma che cazzo ma... Vabbè, eh, in tutto questo tu non mi dici chi è la ragazza no. E... no, però non lo voglio dire, cioè non... è un video però non voglio dire chi è scusa E lei cosa ne pensa? Eh, il problema è questo che lei non lo vuole tenere Dice che secondo lei non siamo pronti Soprattutto io, dici, no, eh, Giuse, non puoi avere un bambino tu, sei escluso, mm -hmm. cioè non sei pronto eh, Sì, ma ti dico la verità, non sono pronto neanche io E tu te ne esci da un giorno all'altro Tu non sei pronto, se non, più, non più, si... se te ne frega, te bambini mio sì ma non è normale che tenisci con una notizia del genere da un giorno all'altro. da un giorno all'altro non è che lo scopri dopo una vita, cioè lei ha fatto il test di gravidanza, Aveva un ritardo. E io l'ho saputo oggi, cioè non è che lo so, cioè non è che ci vuole, cioè non è che il test di gravidanza ti dice sei un bambino ci mette un mese per dirtelo, fa la prova e io ho avuto un bambino. Cioè ho avuto, sto vero che un bambino. Sto diventando. non smetti di ridere, zio, è una cosa seria, è una notizia <ride> no bellissima. In questo 2018 non poteva concludersi in miglior modo. Quindi tu? Quindi io diventerò papà? No, io voglio diventare papà, il problema è che lei non vuole, dice che non siamo pronti. Ha paura di dirlo ai genitori, poi logicamente non conviviamo, quindi dice come faremo. Io gli ho detto, vabbè, conviveremo, cioè prenderemo una casa insieme. Cioè, mi sono fatto tutti già i progetti, ho capito. Lei no, lei non vuole. No. Cosa ne pensi? Tu dici di no? Forse è meglio che non penso, ma come ti. Anche tu, dici che non, anche tu pensi che non sono pronto ad avere un bambino Ma Giuseppe ma com'è possibile? Da un giorno all'altro Allora io salgo in macchina Tu mi dai la telecamera in mano Sto per diventare papà Mi fai tenere in mano un test di gravidanza eh. Non mi dici la ragazza Cosa vuol o, dire sta cosa? Oh zio questo ci sta venendo addosso no, Ancora dovevo avere il bambino Già aveva perso il papà A parte gli scherzi A parte gli scherzi A parte gli scherzi Zio Dove Babbo Natale questa non mi ha fatto questo regalo, non l'ho chiesto, è arrivato. È stata una sorpresa assurgente, io sono caduto dalle nuvole, sono caduto dalle nuvole. No, però non fortissimo. sei caduto tu dalle nuvole, sono caduto io. Anche, può essere, anche tu, <ride> però sono caduto dalle nuvole, zio. Cioè, è una cosa bellissima, cioè, un regalo bellissimo. Il 2018, non si poteva concludere in miglior modo, cioè, Ma non potete... io lo vedo già. Cioè, capito? Lo vedo già, capito? Devo a dire. calcio, a calcio faccio, lo accompagno a giocare a calcio. Tu cioè, sono contentissimo, io tu. Io? Ma smettila, <ride> dai, Giuse, si capisce che è uno scherzo. Non è uno scherzo. Ah, adesso serio, serio, non è uno scherzo. Mi credo o no, per favore, Credi, per favore, cioè, io ti sto dicendo una cosa, cioè, non è che ogni cosa che dico ogni volta è per forza uno scherzo. Io cosa dovrei dirti? Non lo so, io volevo, volevo registrare la tua reazione. Non so se fossi contento per me. Cioè, Secondo te non sono pronto. Non mi sembra il momento di avere un figlio. Meni Giuse. <ride> no. No. no. No. Poi non so se a te piace, se a te... Però... Cioè, potevi dirmi che c'è stato qualcosa con una ragazza. Eh. No, ma io non no. lo sapevo. Ah, no. Cioè, c'è stato, però ho capito, non, non, non era... Non era previsto, quindi io non, non sapevo, cioè nel senso, sai, mi ha detto c'è un ritardo, e non è che ogni volta che una ragazza dice c'è un ritardo per forza è incinta, quindi io ero tranquillo, poi ho detto poi se arriva sono contento. Cioè non so cosa dirti, cioè è bello perché comunque se a te piace è una bella notizia, però eh, se lo chiamiamo... No, lo chiamate, non lo chiamiamo. <ride> cioè io cosa sono? È mio amico, quindi devi consigliarmi Secondo te è difficile mantenere un bambino? No Poi fai fare il vlog al bambino Facciamo i vlog insieme Aspetto, cioè non aspetto io, aspetta La ragazza aspetta il bambino Però lo aspetto anch'io, perché è mio Fra, la smetti di ridere Vabbè, ma so già che è uno scherzo dai. Non è uno scherzo Non è uno scherzo E va bene, cioè, fammela conoscere questa ragazza Cosa ti interessa? E eh, ho capito, tu hai un bambino? Un giorno. No, non è bambino... ancora detto, non è ancora detto, perché io mi sto prendendo bene, ma lei non vuole. E cosa fai? Se lei non vuole? No, non può, non può. <ride> non può privarmi di questa cosa, cioè lei non, non può, è come. Non può, non può. Cioè, ormai. È, cioè, deve nascere. Io lo voglio. Ti giuro mi viene da ridere perché non ci credo. Non ci credo. Poi pure col test di gravidanza me lo dici, Non è che dice Come te porto... lo devo dire Io so che magari tu non ci credi Ti ho portato il test di gravidanza Sì ma non così davanti E come dietro Cioè mi hai fatto prendere proprio malissimo cosa, Cioè uno che ti dà in mano un test di gravidanza dice: cioè, sono incinta Come se ti dessi in mano un coltello col sangue e Ti ho ammazzato una persona No no non è la stessa <ride> cosa eh, Cioè l'impatto è quello L'impatto Eh sì l'impatto è quello Cioè una cosa che comunque ti lascia un attimo Sì cioè, ci sono rimasto Ti devo dire un'altra cosa Vabbè ma non prendertela Cioè per, una, un per cosa. una cosa cioè... ah, di Te lo devo dire Io ti ho solo detto la mia opinione Te la devo dire Ti devo dire un'altra cosa <ride> Guarda Mi vedi? Hai no. vedi la mia faffa? <ride> devo ridere eh Devo ridere eh Dai ci smetti da questa storia Secondo te sto perdendo colpi? No No No no Secondo no, me no. sì Perché oh, ti giuro Ho detto Ma li faccio sto scherzo Viene Sicuro Ma chi? non ci ti... hai creduto che cosa? È uno scherzo, zio. È uno scherzo. E, e scusa, è questo? È truccato! È truccato, zio! Ma sei serio? Zio, devi guardarlo bene. No, Guardalo bene, ti sembra. Dai, ti sembra... Dai ma non c'è niente, <ride> <ride> non c'è niente. Non avevo guardato, ti giuro. Ma vai a cagare Giuseppe Vai a cagare ma... Madonna mi sono imparanoiato per niente e riempire noi e hai detto allora ci cioè, avevi creduto? Eh sì, allora ho detto... non ho perso i colpi. Sono ancora capace. A fare il prank e io ho detto: Non è che adesso questo mi diventa padre. Lascia YouTube, lascia tutto. Che lascia YouTube? Che lascia YouTube? Non è che cioè, io spero. Vabbè, sì. sei più adulto. Sei un figlio. Magari non pensi più a YouTube, magari i perché... primi tempi. Poi, logicamente, dopo che ci sono le prime responsabilità. Ma vabbè, ma non pensiamoci. No, no, non devo avere figli. Non devo avere figli. <ride> sei ancora giovanissimo. Sei un cretino. Però io me lo vedevo. È eh, un mini, giusto. <ride> io no. Mi immagino in giro per casa che si mette a correre. E <ride> ora che non ho capito se questo prank è venuto o no. Quindi. No, non è venuto, mia, ci sono rimasto! Inizialmente ho detto ma non è possibile, poi mi dici che è un prank Pure con, pure con questo, che non ha niente, non ha niente, me ne sono accorto dopo Ma tu non sei normale, <ride> tu non sei normale Sì perché comunque tu hai preso il test, non è che sei stata a guardare, hai detto di gravidanza eh, sì. Non è che, cioè, di primo impatto non è che dici vado a guardare, ci rimani, cioè, ci rimani Bella raga, quindi io vi dico lasciate un bel mi piace per questo scherzo Spero vi sia piaciuto, spero vi siate divertiti, io sì. vi saluto, Matteo anche. Ciao, un saluto! <ride> Direttamente dalla Giusecar. <ride> Raga, pubblicate tutti gli screen che volete su Instagram, ovunque, nelle storie, con la faccia di Teo. Sì, spaventato. E faccio, faccio, Adesso vi salutiamo perché qua c'è una strada un po' traballante <ride> Siamo... Che ci Sentiamo. <ride> sentirà... sì. Ciao ragazzi bam, bam, bam, bam, ciao ciao Ciao, ciao